Buonasera a tutti, eccoci in questa sera che è una sera di vigilia, vigilia perché domani il 25 aprile è la festa della liberazione, una festa che unisce e che quest'anno dà il via diciamo, a una nuova epoca perché usciamo da una pandemia che non ci ha permesso di festeggiare come si deve le ricorrenze nazionali. Questa sera con noi abbiamo un ospite illustro, illustre, Enrico Manzini e dico bentornato Enrico. Qualche settimana fa, eh, insieme ad alcuni membri dell'amministrazione comunale, ci siamo recati a Cittadella per annunciare ad Enrico la volontà di conferirgli la cittadinanza onoraria. Nel racconto di Enrico, perché si è dedicato del tempo raccontandoci la sua testimonianza, c'è stato un momento che mi ha particolarmente colpito quello del ritorno dalla prigionia, dall'internamento a Dachau quando è arrivato a casa i suoi familiari hanno fatto fatica a riconoscerlo perché è debilitato da tutto ciò che era successo durante quelle tragedie durante quei tragici anni ecco Enrico questa sera tu torni a Fagnano, noi ti riconosciamo tutti e ti abbracciamo e ti diamo un benvenuto caloroso. Io non mi dilungo tanto, anzi sto già chiudendo perché credo che questa sera è sera di storia. È sera della grande storia perché la piccola storia che viviamo tutti noi poi va a comporre la grande storia che è quella mondiale. E non mi dilungo perché è giusto che tutti noi facciamo un passo indietro e lasciamo il vero protagonista della serata che è Enrico Manzini. Faccio però due doni e vorrei farli con il mio vice sindaco che ha è stato insieme a Daniela, diciamo, promotrice dell'arrivo di Enrico Vanzini a Fagnano, e ti chiedo di consegnarli te, e sono due documenti, due copie di due documenti, e sono l'atto di nascita di Enrico Vanzini, che è nato a Fagnano Lona il 18 novembre del 1922, quindi tra poco farà cent'anni, e la copia dell'atto di matrimonio. Io vi ringrazio. Poi adesso ci sono un po' di relatori, c'è anche Gabriele che vuole parlare, ringrazio anche il Presidente dell'Ampi che, che collabora in questa due giorni e prego. Buonasera a tutti, io sono Gabriele, mi pregio di accompagnare Enrico Vanzini ormai da otto anni in giro per l'Italia. Eh, lui non ha mai parlato per 60 anni però poi quando qualche negazionista ha cominciato a dire non è vero niente, non sono mai esistite le camere a gas eh, i forni crematori eh, lui è spottato e ha detto eh no, io ero lì ma comunque di questo lo sentiremo dopo volevo solamente dirvi che in ogni incontro che abbiamo fatto eh, per l'Italia io ho sempre cominciato dicendo Enrico Vanzini nato a fagnano Olona e naturalmente questa era la partenza di ogni incontro finalmente stasera grazie al signor sindaco Marco Barrofio a Simona Michelò, a Daniela e ai collaboratori e collaboratrici di questo, questo bel comune eh, io voglio portare anche sentitamente i saluti dei due figli Ildo e Rodolfo. Ho il piacere stasera, ma veramente immenso, di vedere in platea il nipote Damiano che saluto con tutto il cuore è venuto appositamente da Locarno per stare insieme a suo nonno che ovviamente è venuto qui. Grazie per questo benvenuto, per questa accoglienza. Eh, non vi sto a spiegare il vostro eh, diciamo così saluto a Cittadella, ha avuto un eco veramente e posso assicurarlo a tutti i fagnatesi che la vostra amministrazione ha avuto un eco di elogio, un, un, un eco di preso e di veramente gratitudine, ne hanno parlato tutti i nostri quotidiani, dal gazzettino del Veneto di Venezia fino alle tv private e c'è stato anche un intervento su Rai3, eh, perché Enrico Manzini è censito nell'archivio storia anche di Rai3. Benissimo, io dopo questi ringraziamenti doverosi vorrei passare la parola al Presidente dell'Ampi, eccolo qui, che saluto e ringrazio per la sua presenza e poi ovviamente con Elena procederemo alla serata. Grazie a tutti e buon ascolto finalmente a Fagnano Luna con Enrico Lanzini. Finalmente! Buonasera a tutti, a nome del dell'Anti di Fagnanolona desidero porgere il nostro, al nostro prezioso ospite Enrico Vanzini il più caloroso saluto e rappresentare l'affetto di tutti coloro che condividono gli ideali della resistenza, della Costituzione della nostra Repubblica. Naturalmente il nostro ringraziamento è rivolto anche all'amministrazione comunale per aver promosso questo incontro e a tutto il pubblico qui presente che accoglie con grande emozione il nostro amico Enrico che torna a Fagnano. Un ricordo che ci piace leggere come una sorta di nostos, di ritorno ad una casa lontana dove si, si ritrova se stesso. La sua testimonianza scusate, oggi è, dove, è davvero preziosa perché ci offre un racconto che ci fa riflettere sulla natura umana e su come essa possa degenerare fino al male assoluto dello sterminio programmato di intere popolazioni come praticato dal nazismo. Vorrei qui ricordare brevemente le dimensioni del dramma che ha vissuto Enrico. Partiamo da Fagnano. Come sapete l'anno scorso, il 2 giugno 21, abbiamo installato quattro pietre d'inciampo eh, proprio qui fuori, sulla piazza Alfredo di Dio, di fronte all'ingresso della scuola, a ricordo di altrettanti cittadini fagnanesi deportati nei campi di concentramento nazisti in Germania nell'autunno del 1944. Si tratta di Ferrioli Piero e Annibale Castiglioni, entrambi deceduti ad Acao nella primavera del 45, di Lomazzi Ugo e Cagnola Franco, sopravvissuti e tornati a casa in condizioni di salute estremamente precarie. Eh, questi nostri quattro concittadini, così come il nostro Enrico, fanno parte dei circa 24.000 deportati civili italiani, di cui oltre 10.000 morti nei lager. Eh, catturati dai fascisti dalla RSI e dall'esercito nazista del Reich tedesco prevalentemente nel 1944, anno in cui più cruento si fece lo scontro tra i nazifascisti da un lato e resistenze e forze alleate dall'altro, e non dimentichiamo tra l'altro anche i militari italiani deportati in Germania di cui 4.600 fucilati, 10.000 morti di fatica, di stenti, di fame, 23.000 di malattia, 9.000 morti sotto i bombardamenti alleati, oltre a 14.500 che perirono in affondamenti di navi o bombardamenti durante il trasporto verso la Germania eh, sembrano numeri come dire, eh, noiosi ma servono per dare un quadro minimo di quello che era diciamo, il, il dramma dell'epoca per quanto riguarda le deportazioni non dimentichiamo infine le stragi nazifasciste furono in Italia 5607 gli episodi censiti documentati per un totale di 23.669 persone uccise, di cui 795 da 0 a 11 anni di età. Alla fine la follia dell'ideologia dell nazifascista e della conseguente guerra sarebbe costata al mondo 50 milioni di morti, lutti e distruzioni immense. Questo è stato. Anche Fagnano ha avuto la propria parte di tragedie e di lutti se solamente Enrico, diciamo solamente tra virgolette, più altri quattro deportati Quattro abbiamo notizia, è bene che si sappia che diversi altri erano ricercati fuggiti nascondendosi, vivendo lontano da casa, dormendo nei boschi e arruolandosi nelle file della resistenza il nostro compito come associazione è quello di fare memoria per non dimenticare mai e vorrei eh, concludere chiedendo ad Enrico di voler accettare la tessera d'onore honorio dell'Ampi come segno di gratitudine e di affetto per il coraggio della sua testimonianza ci fai un regalo che eh, difficilmente si può, eh, si può trovare perché tu sei il testimone della nostra memoria e questo, fa, e questo per noi è veramente un, un dono grazie all'amministrazione comunale che ha avuto questa, la sensibilità e eh, la forza di, di cercarti e di volerti qui e quindi questo è veramente un regalo che fai a tutti i fagnanesi e noi stasera saremo, siamo qui per ascoltare per sentire quello che tu ci racconterai eh, andando anche in, in momenti di, di orrore che tu hai vissuto io voglio partire stasera dal momento che stiamo vivendo adesso che cos'è per te? la liberazione la festa che domani andremo a, a onorare Beh, io dico che domani è una festa come una festa per tutti gli italiani è una festa che porta, portiamo nel cuore la gente che ha sofferto specialmente in montagna i partigiani e anche la gente comune che, che era sotto le armi e che per via di Hitler no, tanta gente sono morti nei lager oppure anche in certi posti proprio diciamo sconosciuti ma ad ogni modo questa è una ricorrenza che tutti gli anni la festeggiano io quando che ho saputo dal da, da, da mio compagno qua che mi accompagna che si veniva qua a Fagliano io per tutta la settimana mi vedevo l'ora e mi diceva sempre, sì, stai a ti di non ammalarti per il boh di Dio che andare a, a Fagliano oh, oh, sta pur sicuro che mangio poco e cerco di stare un po' lontano da, da, da tutti i sembramenti che ci sono per del, del, del, del, e infatti no, io avevo nel cuore questo paese io sono nato qua, ne, ho vissuto in una certa età qua e quindi no, per me Fagliano è stato cioè facevo anche, eh, io ero a facevo due, due chilometri o tre tutte le volte che per venire a scuola e quindi certo. sapevo bellissimo no, eh, la mia forse di volontà che avevo e buona fortuna che dopo eh, io sì. sono venuto a casa sono stato mandato la, cart la cartolina di presetto, ho dovuto partire mm. no. ma io, io a Buster Sissio, sì, sono stato andavo a giocare il pallone ero tanto appassionato come oggi sono appassionato dell'ITE, scusatevi <ride> Sono passione, e queste passioni si tengono, ma ad ogni modo eh, io adesso parlando e eh, dicendo di Fagnano eh, mi sembra come se fosse nato l'altro giorno diciamo, io lo vedo e quando che sono quando riferato, sei tornato, eh, sono tornato oggi, ho detto ma là c'era il film, il cielo c'è ancora, no, <ride> mi ricordo tutte le cose No, che una volta vedevo, solo che ho visto Garibaldi e poi da una parte l'ho portato l'altra una... <ride> no, detto eh, non sei mica bossa da solo <ride> ho detto ma adesso modo. il sindaco no, Io a ho, <ride> <ride> ho detto ma è sempre lui Garibaldi insomma <ride> e lui mi ha detto e dopo facciamo la foto e la porto a casa ma bar. ho detto no da dove c'è il mio amore perché lui c'è un bar e eh, così vede che a Garibaldi gli fai del loro è, è sempre stato là allora, adesso metto il fuor caldo no. <ride> è sempre stato poi freddo e io lo conosco il paese come se fosse domani come fosse ieri scusi e quindi vedete allora, gente mia io sono venuto non soltanto per quello sono venuto anche per darvi la mia testimonianza di quello che ho sofferto in questo lacre, perché io appena che mi ha mandato la cartolina in non avevo ancora 18 anni, avevo 17 anni e qualche mese, dico la verità no, e ho dovuto partire Ho dovuto lasciare eh, e andare, lasciare la... cioè mia mamma e mio papà che erano già un po' anziani e sono andato, mi sono presentato e ho fatto il CAR. Io ho fatto il CAR che era dell'artiglieria no, ipotrainata, cioè con i cavalli. E io non avevo domestichezze con i cavalli perché non facevo il contadino di poterli già adoperare o maneggiare, sì. e avevo anche timore perché ogni tanto calciavano, qualcuno lo prendevano anche che andava all'ospedale. Ho dato, è mezzo che cambia il sistema allora è venuto fare un ordine no, di chi voleva fare gli esami e fare quella poca scuola no, per andare no, nell'artiglieria motorizzata io avevo già tanta passione nella Beh. macchina dei motori così e infatti io in 15 giorni ho fatto lo studio e studiavo e più facevo che servizio studiavo e quando sono andato agli esami mi hanno promosso quindi io sono partito da dove ero e sono andato no, eh, proprio nel posto dove mi piaceva io l'anno sono stato a, ed era Alessandria sono andato da Alessandria il corpo di armata del terzo regime di artiglieria no, di corpo d'armata. Quindi io facevo i miei servizi, facevo ciò che si doveva fare come soldato, e infatti è venuto il momento che si doveva partire per la Russia. Ecco, io, e poi cosa, ecco, cosa è successo? Che io eh, ho saputo questo, sì. allora mi hanno detto tutti quelli che io adesso faccio il nominativo: il sottotenente mi hanno detto vi diamo due giorni di permesso 48 ore per salutare i vostri genitori perché dovete partire Partito. per la Russia. Io in quel momento ho detto, mamma mia, so che ero un posto che non era tanto per la quale, per il freddo e infatti io sono andato a casa io non so cosa mi è capitato soltanto che quando sono ritornato la domenica che dovevo presentarmi, no. come sono entrato e ho avuto un grande dolore un dolore proprio sul, sul fianco che mi ha portato all'ospedale militare e là mi hanno fatto l'operazione perché e quindi era, non sei andato eh, a, in Russia avevo, è, eh, cosa, avevo la biblicite che andava in Perito Unite e allora mi hanno fatto subito l'operazione e là sono stato 15 giorni no? e dopo mi hanno mandato a casa a fare ho fatto 15 giorni okay. a casa di no? convalescenza quando sono tornato c'era già il foglio pronto per la partenza di andare in Grecia. In Grecia. Io sono partito. Quindi dopo, dopo 15 giorni dall'operazione sì. tu sei partito? Eh, sono partito. Son partito e sono andato in Grecia. questa fatto... è, diciamo è la, è, la, è, la sì, questa della, è la prima parte della tua eh, esperienza? Esatto. In Io in Grecia, no, non il mio eh, diciamo battaglione del... A dire, cioè il terzo corpo d'armata era no, verso la Macedonia le esercitazioni. E allora ho dovuto aspettare 8-10 giorni che ritornavano e poi mi sono presentato e mi hanno messo no, eh, su il reparto comando. Mm. Quindi io al reparto comando gli hanno dato in consegna un un bianchi Miles che era una volta anche alla che faceva le cose per, per l'esercito. E allora ho preso e ho cominciato a mandarmi, mi mandavo in un posto, mi ma mandavo dall'altra, con, con il mio camioncino. Io stavo bene, lo dico, andavo fin giù al Pireo, che c'era 8 chilometri di strada, no, di 8, c'erano eh, sui 30 km, tra andare e tornare. Però c'era già, pensatelo no, in quei momenti, c'era già la sotterradia cioè la, la, come si chiama, che andava da, da, da, da, da, da Piazza Bogna fino al Pireo, cioè fino al porto. E al allora io andavo perché si facevano più quei, quelle garette di legno, su, di, di quante le caserne, facevano tipo fortino, mm. con, con il e con tutto e infatti io facevo il trasporto andavo a prendere la sabbia al mare partivo il mattino e tornavo la sera tanto non c'era nessuno che mi comandava e intanto io sono stato a quasi più di un anno e mezzo Ed era... dal, 20, dal 41 All... fino al 43 esatto è una situazione sopportabile ancora sì. eh? poi no. però c'è cioè un dopo no, io mangiavo e bevevo e tutto e facevo poco po' niente e infatti no, oh, mi sono cresciuto sono venuto quasi di 80 passacchili ho detto mamma mia qua se vado avanti così non so più che neanche che mettere le scarpe no, infatti io eh, era al 13 di settembre del 43 io ero a Pireo e venivo a casa con lo sono andato a prendere un carico di munizione che è arrivato dall'Italia. Quindi, noi non sapevamo sì. nulla, lo giorno... sapevano soltanto i comandanti, mm. e questi sono quelli che ci hanno messo il bastone fra le volta perché loro sapevano che mm. i tedeschi: no, fra 5-6 giorni dovevano fare una retata, mm. no, loro sono andati via. Che hanno lasciato. E mi hanno lasciato da noi. Così io ritorno col cambio in piazza voglia, vedo che c'è un carro armato in mezzo alla piazza e non vedo nessuno, ho detto, ma Dio, cosa c'è? Cosa è capitato? Non sapevo niente. E infatti no, io vado là e mi dice Raus, così dice Giù, setto, consegnare le armi e tutto qualcosa aveva, avere un boschetto che sparava tre colpi e quattro se ne incattava, quindi non potevo immaginare come si poteva uscire la guerra. E quindi, eh, allora gli ho dato la pistola e tutto, eh, e mi ha detto fra dieci minuti arriva la camionetta, la zen, la zen, che zen, la zen, la zen, la zen, la zen, la via Patissia che era una via lunga 7 km, tutto un retirito. In fondo no, a 3 km di lontananza ancora c'era il posto dove c'era la, la, la, la grande distesa, anche, anche come un piccolo aeroporto dove c'erano i tedeschi. Quindi noi eravamo già quasi vicino a gente che ti doveva senza fare niente, e infatti io ho lasciato tutto. No, eh, sono andato in caserma. Eh, secondo me, hanno visto no, potevo scappare a casa. Ma scherziamo, ho detto. ma non sapevo niente. Come sono arrivato, mi hanno preso a quasi mi deludono. Non posso poi immaginarti. E infatti, no, alla, fino alla sera, siamo stati dentro. Si mangiava quello che era rimasto al mattino della domenica no, ci anno? hanno presi ci hanno incolonnati mm. non solo noi ma c'erano tre caserme no, con, non so quanti mila persone che c'erano italiane l'esercito italiano e l'anno ci hanno fatto tutta una relata tutti incolonnati ci hanno portato alla stazione gli, alla stazione che c'erano 15 vagoni o a di, di quei di anni per caricarsi. Ho detto mamma mia e da lì chissà dove andiamo hanno e andiamo, in, in Germania, in Germania. andiamo in Germania e dopo un po' si stava Posso solo chiederti una cosa, tu eh, avevi, eh, eri vicino a, a qualcuno eh, che avevi conosciuto? Sì, avevi... No, non li ho conosciuti li ho conosciuti. No, Durante quando viaggio... sono giocato a Monaco, ah. questi tre ragazzi. Questi tre no. Allora, là noi eravamo i 60 persone su ogni vagone. E quanto è durato Uno, il Una vergogna. Si cercava l'acqua e dicevano adesso te la portiamo. Venivano là con le boracce mm. piene d'acqua. Quando erano là vicino no, e la via e tu no, lì avevi i labbri che seccavano. E allora, dopo, prima di partire, ci hanno dato due buracce d'acqua in 60 persone. Si beveva il tappeto della buraccia con un po' d'acqua solo per poterlo. perché a la gola, no, non eri più capace neanche di respirare. E dentro a questi vagoni, là si doveva fare tutto quello che si voleva, perché non ti, non ti dava la possibilità di andare dove volevi. No? eri dentro. E fin quando siamo arrivati a Monaco, abbiamo dovuto, sono so, so morti anche delle persone, quelle che erano un po' ammalate così, non hanno resistito. E quindi siamo arrivati a Monaco, dopo quasi 15-20 o giorni di viaggio, perché si andava a fare 50 km e poi il treno andava sui binari morti e là si stava anche due notti. Perché c'erano bombardamenti, le linee erano interrotte e allora non si poteva camminare, bisognava che ripristinavano. Una cosa, guarda, che veramente eh, si cominciava già a sentire o qualcosa che diceva: oh, La mia vita non so come andrà a finire. E infatti, quando siamo arrivati a Monica a Monaco c'era già tutta la gente, quei tedeschi che hanno la possibilità o oh, o una fattoria o ho, anche un stabilimento o qualcosa di mandarsi a lavorare e quindi tutti dicevano cosa hai fatto tu cosa hai fatto quelli che vedevano io ho pensato cosa hai fatto ma io ci sono pensato io col cario e allora mi hanno messo dove facevano i carri armati da, da, da cosa da modo per, mi ha portato a Ingrostat era 80 chilometri oltre Monaco no? e quindi l'ho trovato no? insieme mi hanno messo anche due ragazzi e della mia età eravamo in tre, eh, in tre. No. lavoravate no? insieme, insieme c'è qualcuno di poter dire, dialogare e di, dire di, di qualcosa no? sì. no? eh, parlavano tutti esteri, tutti, gli estersi, tutti eh, tedeschi, francesi eh, in cui tutte le qualità, davvero, e lì cosa hai iniziato a pensare? Sono stato, io l'abbiamo stato dalla, in una fabbrica, una grande fabbrica, dove facevano i cani armati, i panze, e allora facevamo tutto il telaio, diciamo, tutto, tutta la parte, e dopo li mandavano via per prendere i cingoli, tutte le carri la corazzata e tutto e, e fanno finivano da altri posti. No, ma mi toccavo lavorare sette ore e facevo i turni per sette ore per sette Poi, ore, non avanti, avevo, avevo poco momento di stare un po' in pace così. E là eravamo sui baracchi, eravamo 8-10 per baracca, erano 5-6 baracche là. E dopo c'erano anche eh, cose come si chiama, della gente che, tedesca che lavorava l'anno. E allora quelli erano quelli che ci comandavano. E io eh, Mi hanno messo a fare il saldatore elettrico, come hanno fatto. E caspita, mi, tante volte mi facevano saldare con la mascherina che non aveva più gli specchi per, per poter, se no ti gli occhi e faceva male gli occhi. Eh? E infatti io ho fatto quasi più, più di un anno in questa fase. in un anno sempre fatto. con eh, sì. lo stesso gruppo sempre no, là e lì è iniziato ecco posso avere un po' l'acqua se, se... se no mi secca la cosa Se mi abbiamo detto. Io, sì, e là non, venivano là, se per caso prima di andare, ti facevano le cose con le scorie, allora piccano le scorie, se c'era una scorie che saltava via e gli detto, e qui sabotaggio. ma, ma sabotaggio non ho mica niente, io faccio il sabotaggio. E allora ho una stagata, una sfregata sulla schiena, tu che ti prendevano anche la faccia, che ti lasciavano il segno per, per, per una cosa che non avevo colpa, se la scuola fa così è inutile. Dopo invece adesso quella bacchetta, allora eri feriti Beh, ad ogni modo, io sono stato più di un anno. E là, per là fuori c'era, al di là della strada, a ripeto, c'era la caserma della Verbach, non sese della Verbach. Cioè, dei propri militari tedeschi, diciamo germanici. E quindi era loro che facevano la guerra, loro no, no, l'Italia. E infatti, là no, eh, si andava anche un po' d'accordo e, e là eh, cosa si i grensino, eh, sì, i tedeschi, I tedeschi. I tedeschi no, venivano là tante volte, facevano dei disastri, erano gente maleducata, senza rispetto, perché erano militari e credo di essere chissà che il mondo era suo vedete, e allora noi sopportavamo e infatti è stato il momento che noi, quando che partivano loro da, dalla caserma, si doveva andare con loro con le macchine che andavano via o col camion, cioè, portavano via a quasi tutte, perché sapevano che se quando venivano a bombardare facevano di quelle bombardate no, gli americani. Infatti, no, si andava in un posto eh, che era la grande piletta che si andavano tutti dentro là, che se c'erano i genitori sopra, non aveva la possibilità di fotografare fotografo i più che altro, allora è stato fila a quando ci sono le spie o la spia le ha dato una comunicazione che è stato un venerdì io quando ho detto svelto fuori dal lavoro per piantare e si e dire via con loro, ho detto qua c'è qualcosa di grosso e infatti ho detto ragazzi state vicino, siamo vicini, si siamo noi tre italiani, gli altri non si capisce più niente cosa fanno. E infatti gli ho detto guardate, finora sono andato anch'io, adesso non ci vado più là, perché guarda che deve essere brutto. E siamo andati sotto a un ponticello dove passavano con quei trellini che portano la terra, la sabbia, fuori i suoi campi. E infatti no, siamo messi solo sotto. Hanno cominciato a bombardare, che si sentivano fino no, a, a, 40, a, a quasi 30 km. Da, da Monaco venivano in su, e venivano sempre in su. No, fino a quando sono arrivati là, hanno fatto un bombardamento a tappeto. Venivano le, le bombe uno vicino all'altro, e noi ogni colpo eravamo distesi a terra, non si saltava alto così dalla pressione. Ho detto, ragazzi, l'ho pregate perché guardate che non so come andrà a finire. No, e loro tremavano, tutti erano più giovani di me. E infatti non, mi ha detto: Non stiamo con te, non andiamo ah, di dare si, forza anche a loro. Cercando di stare insieme di stare In modo da loro. E infatti, quando che è stato finito. E finita, siete scappati nel bosco? Più di, più di 5 minuti mm. o 10 a bombardare. Andiamo andare una squadra e arrivare un'altra. E infatti il bombardamento a tappeto, l'hanno ha distrutto tutto, ha preso in pieno questo posto che no, andavano tutti là sotto, c'è stato un, un macello e noi ho detto vedete ragazzi se noi andavamo là come eravamo decisi che mi detto che giravano qua ora non eravamo qua ero come loro e infatti no. ha detto sì sì no e infatti c'era Due, una camionetta, c'erano due o tre pompieri, e gli ho detto se andavano a Dimostra, mi ha detto di sì, e allora andiamo alla casella. la caserma, la caserma era vicino alla fabbrica e siamo andati su, ci hanno portato là, là non abbiamo trovato più nulla, distrutta, tutta distrutta, dentro c'erano 50 francesi che non hanno mai voluto fare cioè loro non andavano mai via avevano un piccolo rifugio con quattro bambini sopra con la polvo di quelle per poi gelarsi tu invece e hai proprio avuto l'intuito di, eh, di andare eh, sì, lui, eh, avevi capito lì, ha detto qua non c'è dei rifugi bisogna andare dove se si può più che altro salvarsi per ripararsi e infatti oh. una guerra una guerra e infatti il dono quando io siamo arrivati là ho detto ragazzi cosa facciamo adesso, qua non c'è più nessuno che ci comanda, la cosa è distrutta, le baracche non si può più da dormire perché sono tutte andate, Quindi, perfino no, la caserma che c'era no. il fuoco, perché, eh, mi eh, oh, oh, perché non c'era niente, quella birreria che c'era con poco di birra, non c'era più perché l'ha presa tutta e allora ho detto Qua è meglio che ce la svegliamo. Quando c'è più nessuno che comanda, siamo andati dietro e abbiamo visto tutti, quando la gente erano eh, francesi, tu, tutti massacrati, tutti morti, insomma, per forza di cose. E dopo siamo andati dietro dove c'erano le cucine ave, abbiamo trovato un po' di roba, un po' di, di, di scatolette, quest'estate. Cioè, pestate. Dentro, nelle bombe o un po' di, di pane, pane eh, di, come si chiama, nero, la, eh, quel che abbiamo potuto trovare, le abbiamo fatto un disagneto e dopo ho detto questa sera, vedete questa, questo rubone delle macchine, ho detto, è la superstrada che va fino fi lo, giù, sì, fino a verso, verso l'Austria. Ah, verso ah, l'Austria. Sì, e infatti ho detto, e eh, poi c'è un piccolo rio sottostrada un piccolo rio passava 40, 40 cm d'acqua 40, bella, bella, chiaro, no? e infatti si poteva bere al banco e allora no, si seguiva questo, questo fiumicello, si andava e so, abbiamo fatto si, sempre di notte si camminava, mai di giorno, perché di giorno c'era la Gestapo, c'era cioè, cioè la polizia italiana che giravano se ti credeva ti, ti, ti poteva anche fucilare sul, sul, sul momento e allora no, abbiamo, ho detto eh, fin quando c'era roba camminiamo e infatti a, a, abbiamo oltrepassato Monaco no? e quindi abbiamo già fatto eh, per dieci giorni o quindici e dopo la, la cosa è andata finita tutta quella poca roba si mangiava proprio in quello il minimo che, per per che per si poteva e dopo si andava a mangiare patate crude, madonna, ma a mangiare, perché come si faceva a fare il fuoco che si vedeva da lontano e veniva a prenderti. Allora si andava, si mangiava patate crude, dopo si andava dove c'erano i campi, c'erano carote, quelle che, che erano di più buttavano là, ormai erano quasi felici, si mangiavano lo stesso, basta sentire qualcosa che ti tirano su un po', e dopo crauti. Andiamo, dove c'era il krauti si vedeva un po', si tirava fuori quello più tenero dentro e si mangiava, ma dopo lo stomaco non riceveva più niente, non riceveva più niente, ti vedevano anche come la diranea, una cosa che ora, se non andiamo dove c'è qualche baracca, qualche posto dove ci sono gente che, mi dà che ti dà un pezzo di pane, anche loro... Loro ti davano qualcosa, ma avevano timore dall'essere, mm. timore da questi di Hitler vede? perché se li vedevano, uccidevano, uccidevano sia le persone e sia tutta la famiglia. E allora avevano timore. E, sa, e stavano sia l'opportunità. E, e noi eh, oddio, bisogna andare fuori dove ci sono eh, le case fuori dei campanji così e infatti una sera abbiamo visto come sembrava un vigneto e siamo andati là c'era una casupola e siamo stati là fin quando ho detto siamo qua che verrà fuori qualcosa e di fatto fuori una ragazza una ragazza con secchio che andò a prendere l'acqua che era il vicino il pozzo e noi eravamo là e io ho detto io la chiamo in tedesco Bisogna chiamarla. E io gli ho detto, fraule. E lei ha guardato in giro di qua e di là. Però non ha detto nulla. E si è messa ancora per entrare. Ho detto, se sì, entra siamo fritti. Mm. E allora l'ho chiamato in italiano. E mi ha detto, ma chi siete, italiani? Ho detto, sì, siamo italiani. Ma come mai fai qua? No. Ho detto, siamo, la fabbrica è stata distrutta. e Cerchiamo di poter raggiungere. Ma sa quanti chilometri che c'è da qua, no. andare fino in Austria. E infatti, no. ho detto, beh, ad ogni modo, allora, aspettate che dico il mio nodo di preparare un po' di roba calda. Noi eravamo pieni di fame, pieni di sete, no, e stanchi morti. E infatti, quando ci ha fatto il segno di andare a volare, e chi c'era in questa capanna? Due dalla verba, col mitra. Come siamo entrati, ci ha dato il mitra sulla schiena a ognuno e dopo ci hanno buttato a terra. Là ci hanno legato, no, è tutto, e dopo sono rimasti tutta la notte. Non ci ha dato neanche un bicchiere d'acqua. Avevo la gola che non ero più capace quasi di parlare, perché era secca. E infatti, al mattino, quando che sono venuti per, per prendere il ci ha dato un po' di acqua non bevuto tutto, era una carafa così no, perché non ne potevo più. E infatti ci ha portati alla stazione di Moloco. Là c'erano due, della, due eh, come si chiama, poliziotti di Italia no, e là c'era la Gestapo. Là ci ha preso, ci ha messo no, le, le mani con la catena così, i polsi e i polsi e sulle caviglie, un pezzo di catena così per poter camminare, e ci hanno portato a Bocchè io a bucheva ero un capo come il capo di Serbigno allora andiamo là e ci dicono eh, ci hanno portato sopra dove c'era il grande ufficio dell'Italia della de, de, de, de, de, de, de, de, consola e, e là ci hanno detto no aspetta che verrà il comandante e il comandante chi era? era il comandante che aveva due o tre campi, aveva non, Batause, no, aveva Wuchenwald, Dachau e Auschwitz Vedi? aveva questi tre campi, si chiamava Himmler, eh, si chiamava per nome io quando l'ho visto ho detto mamma mia, serio? è rotto là? Il capello giù sugli occhi, certi tipo tedesco proprio, eh, tutto pieno di decorazione, che poi immaginate, eh, cosa facevano tutti quelli, tutti questi, questi qua che eh, erano -tutti del, eh, erano sempre vestiti eleganti, vestiti non di cortino, tutti, tutti decorati e non facevano niente, era la verba era l'esercito tedesco che andava sul fronte ma loro erano a casa a fare a far depresare andare di qua e di là no, a prendere i uomini di portare sui lavori pesanti no, ho detto ai capi degli sterminio. E infatti no, no, questi qua mi hanno detto stia qua come è entrato il comandante è stato là un po' è dopo ho cominciato dopo un po' che ha sentito che c'era quell'interprete no, eh, che parlava in italiano, eh, ha detto basta, come dire, basta, che sia è finita così, ha detto eh, io ho capito, sono detto in tedesco che ha detto la vecchia, ha detto alle 4, le 4 no, no, di portarli alle buche, insomma, dentro, eh. le, le prisioni, alle 4 di andare a prendere perché c'è un prodotto di esecuzione. Io, quando ho sentito il portone di esecuzione, ho detto ragazzi, qua ci mandano no, a fucilarsi, io, ci fucilano. Ha detto il portone di esecuzione: cos'è il portone di esecuzione? È un protone che fanno. Eh, cioè, che. che. Eh, eh, eh, che. uccideva la gente, che, che ti sparava. Ho detto: qua siamo, siamo proprio. andiamo bene. un po' d'acqua. grazie. E, e, e infatti no, là ci ha preso alle 4, ci ha messo dentro un bunker, dentro in prigione e alle 4 là questo interprete e ha detto ragazzi andiamo. Io dico la verità, quando sono venuto fuori ho visto 10 persone col vita già pronto, ho dato una mamma mia. E questi ragazzi hanno cominciato a piangere, a gridare, mamma non ti vedo più, papà, ciao, no, ti lascio tutto, lo sai, io, guarda, mi stanno uccidendo, c'è tutte quelle cose che a me e sentire così mi dà una sensazione anche nel cuore stesso, ho detto, sono giovane, e guarda, e io dicevo, ragazzi, ragazzi, siamo qua ancora, non è ancora successo niente, può essere che Dio... Ci dà una. una cioè, che guarda e che mi dice: no, Ma questi ragazzi, perché ti uccide uccidere? E infatti, no. sì, cercavo di sì. tenere il suo polo sì. e invece non ero più capace neanche di camminare perché la, la tristezza stessa. E poi, quando ha visto i tre paletti di Stati Uniti vicino alla muretta, ho detto, qua siamo a posto, e infatti. No. Ci hanno portato là, ci hanno messo le mani dietro e dopo un sottotenente, quello che ci comandava, tedesco, gli ha detto: Volete le vele? No, ha detto: Io di vede non ne voglio. C'era un bel sole, ha detto: Lasciatemi godere questo sole e lasciatemi vedere l'ultima, diciamo, lista che eh, loro, se, anche a quello là si è conosciuto un po'. No. E dopo ha detto: Bene e il vostro, la competenza vostra, e infatti no, sono, in quel momento che lui stava da 20 metri che stava per andare via ai là, si sente una, una macchina, una no, jeep tedesca che, che veniva dalla strada perché sopra c'erano i prati e dopo c'era una strada che, andavo, che faceva tutto il giro. Per venire da noi invece se trovassero i piatti di prati era proprio l'anno e allora lui quando eh, il comandante che ha visto che non ce la faceva fare il giro ha cominciato a vedere giù del pratico con questa camionetta è venuta là e, e là suonavano sempre in il castle e svegliò con o quasi un bianco detto, ma chissà che sono allora lui eh, eh, il sottottenente del, eh, di, di fate riposo eh, ai fucilieri là ah. e allora sono stati là perché era il comandante che ci ha dato la posizione si capisce che sei pentito di quello che ti ha, ti ha dato perché avevamo neanche un fiammi fuori in tasca come ha fatto? ci ha tenuti come sabotatori e, ma sabotatori di cosa? che non avevano niente e allora è andato a sincerarsi e veramente ha detto sì avete detto la verità, ecco questo che avete detto la verità, vi elimino la fucilazione, la fucilazione. però non vi devo separare, ognuno andrà in un posto che si coglie. Allora uno è rimasto là a Bocchema. un l'altro è andato giù a Lins, no, tra la Germania e l'Austria e a me mi ha detto tu alle 5 andrai a Giappone. E così è stato. È stato. Ecco perché sono andato dentro quel posto. Adesso, un attimo di calza? Sì. che a miei, quando che sono sceso dalla camionetta, è venuto subito uno col mitra dietro la schiena e mi ha accompagnato dentro. Vado dentro e mi hanno detto, sì, quando cose di mi hanno tirato via eh, avevo le, i cosi militari no? allora mi hanno svestito tutto no? e mi hanno fare la doccia allora mi hanno spruzzato addosso una, una cosa bianca che bruciava ti bruciava la pelle e dopo mi hanno messo no? sotto la doccia no? mi hanno messo in, in un posto stretto e, e con tubi grandi così, come quelli dei pompieri, l'hanno aperto, madonna veniva una cosa mia messa su un angolo e con una specie di acqua fredda, gelata. E con più cercavo di scappare e di più da dono, e mi portava contro al bolo, non ero capace. e Infatti, ho sopportato e vero il cuore che mi batteva perché il freddo stesso cominciamo a venire un po' anche le mani un po' blu e infatti dopodiché sono stata su stufi mi ha detto poi che qua c'è cosa che... E vai a prendere i vestiari. che, che il che, eh? che mese era? che mese era? che mese era? faceva freddo? Io voglio, il, diciamo, il, me, il mese di ottobre ottobre era già c è, c è, là di novembre c'è già la neve c'è già tanta neve così no? E, e oltre Monaco, sì. però, se, se il nord. E, e infatti, no, caspita, io tutto sbagliato che tremavo tutto, vado là e vedo che mi dà un barrettino così no, di metri di testa. Dopo mi dà una giacchettina, un po' stretta anche, e, e, e curta, un paio di pantaloni che mi arrivano oltre le caviglie, cioè, più delle, prima delle camminhe, ho detto, ma come si fa? E veniva l'inverno, no? e dopo mi ha detto, vecchia, mi ha detto andare via. Ho detto, ma di ittimo, no? eh, fa, ittimo, Co, come dire, cosa vuol dire ittimo? No? Ha detto, vai, mi ha dato una pedata e mi ha detto, vai avanti a prendere il numero. E infatti ho detto, datevi manco le scarpe, o qualcosa di mettere sotto i piedi, fuori. Cominciavano a ricreare, e infatti no, mi hanno un po' di soccorro, grandi così. Ma visto che è trascinare, perché se li portavano, li perdevano, perché era un bel pieno di mezzo mio, non poteva trascinarsi. E un freddo, senza cazzo, senza niente. Beh, ad ogni modo. E lì ti hanno no, segnato soltanto un bel numero. L'hanno montato 123.343. Mi ricordo sempre, quando andavo nelle scuole, diceva sempre a lui no, Dili a questi ragazzi cosa vuol dire, che numero è il 123.000 in tedesco Io ho preso tanti di quelle botte perché non, non ti avevo mai in mente il numero esatto No, credo mi chiamavano per andare al lavoro E ogni volta che andavo là erano vitti frustati, vedi frustate allora che andiamo il lavoro. Quella era la, la colazione che ti aveva mattino, e, Eri già ben messo, e infatti, io dicevo: prova a dirlo che cos'è il numero? Essere sì. Lui che sei tedesco. Già, già è difficile, già è difficile in lingua italiana un numero composto 123.343. Eh. Figuriamoci in tedesco parlato anche veloce con arroganza a persone che ovviamente del tedesco della lingua tedesca non sapevano e allora quando si, pre si presentavano e dicevano di numero 123.343 ti puoi immaginarti se lui ritardava un secondo o non lo capiva o eh, erano, erano botte per cui Frustrate con, sì. con quegli arretti là, dei, come si chiamano? i nervi di, mevi, di bue, sì, in sì. Bue. No, e infatti io prima che ero parato no, dopo un forte tempo ci appare abbastanza che avevo quei segni e infatti no, io eh, vi ricordo che siamo andati, io sono andato con, con la guardia dopo ho guardato il numero dopo il numero ma portato dove c'erano i, i, i capannoni, dove c'erano le baracche per dormire, no, per dormire no. e sono andato fuori e cominciano a entrare quelli che erano fuori già da tempo, che erano, là, anche se erano fuori per lavori, allora cominciano a entrare perché alle sette, come no, entravano alle 5 a mezza così, le davano un po' di tè, è no, una fettine di pane che vedeva la luce in una parte e un pezzetto di margherina ma era seo di scarpe, non con margherina no. che ti faceva più male che bene E eh, non si doveva fare, perché se ti vedevano per buttavi via ti sparavano ad ogni modo, no, là ho guardato, ho guardato dentro e ho visto queste brande a, a castello c'erano queste brande a castello che erano a quattro piani e dentro l'anno oh, per tutto il giro del capallone era grande come questo più che altro o anche più piccolo e infatti là non c'era né paglierici né coperte un freddo mai stato riscaldato no. e ho detto mamma mia ma qua si gira qua, come fanno a resistere e infatti alla sera ho visto che cosa facevano si andavano a dormire, alle sette c'era la luce spetta e andavano su, si abbracciavano uno con l'altro per perché? Scaldarsi. Per scaldarsi con il nostro corpo, per sentire un po' di caldo uno con l'altro. Vedete, eravamo più di cento persone dentro là e quindi no. c'era, al mattino ti svegliavi, c'erano 5, 6, 7 già morti. E io ho dormito con un, non so chi era, perché so che non parlava neanche, era un ragazzo. E sono andato, l'ho preso. ma quelle erano le due e mezzo? Ho detto, mamma mia, ma qua non sento neanche più caldo. Era. Ho guardato, lo tocco, era morto. È morto Mort morte, sul mio seno, se Mi vuol dire. E allora l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, ho detto mettiti qua un po' composto, io al mattino c'è venuto il capo là cosa, gli ho detto e ha detto portalo giù, e infatti lo tirasomino 3 o 4 l'abbiamo tirato giù e l'abbiamo portato fuori, ma ha detto noi, noi, cioè di portarlo fuori sì, ma senza niente addosso, perché quei Quei, così là, li adoperò per altri ah. pochi che morivano, se li hai capito, e allora eh, li mettevano fuori i numeri e la lasciavano magari dal lunedì o martedì fino alla domenica, perché la domenica non si lavorava e scendevano in giro con due carri, tra i altri da noi, no, a torni tutti quei morti che erano fuori sulle baracche, no, Ma si caricava anche due rivolti. Di, di queste poveretti. e noi, noi eh, che eravamo a quasi vedere più capaci di stare in piedi mi facevano trainare fino ai, al fondo del crematorio. però i fondi non si potevano andare dentro si dovevano scaricarli fuori hai visto tu ho fatto vedere che si scaricavano si scaricavano come poteva la legna come farsi di legna no Gente, e stavano là magari anche 5, 6, 7 giorni fuori, cominciavano già a. a, a, a come rinforzi, si chiama? Rinforzi. Sì, ormai. Eh, scomposti, si sì, scomponevano con l'odore che faceva il ribrezzo. E infatti, dopo che allora, dopo quando avevano finito quelli dentro, facendo quelli andavano a prendere, che è una, una cosa senza guanti, senza niente. No? E infatti no, l'anno era cominciato proprio il Dekaila, proprio il Dekaila cominciato perché guardi allora dopo quelli dell'SS erano quasi tutti giovani perché tanti andavano adesso sui posti, anche non solo per combattere, ma andavano per, per pigliare la gente per portarla là, per farla lavorare, perché morirono tanti, <ride> e allora sostituirlo. Avevano bisogno eh, di... E tutto così. No? Certo. Ma io dico la verità, ma cosa... E infatti, il fatto è che... Ho eh, aspettato un anno sì. perché sono... <ride> Tranquillo. Beh, che ti hanno chiamato nelle famose squadre il sì. Sonderkommando spiegagli esatto, che, a loro cosa sono anche, i Sonderkommando anche il titolo Perché del libro quando, quando che, che, insomma, che eh, dopo 5, cioè quasi 3-4 mesi che ero là il mio sangue si è ammalato con tutta la porcheria che ci dava da mangiare Perfino le lucertole, cioè, eh, eh, delle cose che ti ripugnavano solo a partare e sentire l'odore. E allora do, eh, cominciavo, mi veniva fuori tutti i foruncoli sul corpo, sulle mani, pieni di pus, perché il sangue si ammalava e mi portava questo. Non ero più capace se cioè, non potevo neanche toccare un male. E allora eh, ho detto al mattino io non posso lavorare perché l'ho fatto vedere, avevo la giacchettina solo con le gi giacchettine in mano e si doveva andare fuori e fuori, guarda che c'era la leva così fuori no. e infatti vi ha detto vai in fermeria, ma io con i francesi, c'era i francesi che parlano un po' di italiano c'era uno che mi ha detto se ti mettono sulle brande non stai là tanto scappa via, perché guarda che ti fanno una pottura e ah. ti trovi in fondo i cioè che ti fanno morire. Non ah. c'era infermiera, c'era scritto infermeria, ma, ma non c'era nessuno. C'erano due ragazzi che le, vestiti con camicia bianca e non sapevano niente. E allora io vado là, eh, mi dice cosa voglio, le ho fatto vedere, le allora hanno in mano, e mi ha detto, momenti, infatti erano i due, e sono andati via. Dopo dieci, dieci minuti circa, vengono tutti e due con le mani dietro la schiena. Io guardavo gli sott'occhio mm. e mi hanno messo su un, un coso di marmo, col freddo che avevo, di marmo, aspettare quando la trova, trovo di marmo proprio far morire la gente. E infatti vengono là quando che hanno parlato proprio tra di loro il tedesco. No, si sono girato lì dentro, avevo in mano due frustini così, di quel cuoio là. Sì, sì. No, ho cominciato a battermi, mi ha spaccato tutti i foruncoli. Io, guardatelo, no. signore, io non sapevo più dove ero. Io piangevo, piangevo come un ragazzino e dicevo basta, basta. E Allora chiamavo la mamma perché è la prima che si chiama in ah. momenti difficili. E chiamavo, mamma, mamma, tu che mi vuoi mi aiutami. Ma casca, mia mamma era in Italia. E allora loro, allora, ogni volta che dicevano una cosa, ridevano e picchiavano. No, e allora ho detto, signore, fammi la grazia, o che mi fai morire, o fa che smettano. Perché non è potuto, dopo sono svenuto io. Bene, e mi sono trovato su sì. una brana, con la parata di quelli che hanno detto, che che ha detto che no. Io mi sono ricordato, ho detto mamma mia, qua bisogna mi che scappo via perché mi fanno la puntura. E infatti l'ho barcollato ancora perché non ero fuori, avevo la schiena che sembrava fuoco dalle botte che ho preso. E infatti ho, io ho cercato di andare fuori e c'era uno che mi ha detto dove vai. Mi ha detto e ha detto vado via, mi ha dato un cazzo, mi ha buttato fuori un freddo, avevo la giacchettina in mano e basta, io ero addosso nudo praticamente, non avevo mica più niente, e infatti no. io ho detto adesso come faccio? E non, non e sentivo che mi mancava perfino il battito dal da, da freddo, vedere che venivano anche le, le mani, i piedi si congelavano, no? cioè, allora mi dovevano morire un po' e io avevo la schiena e allora sa cosa ho fatto? Mi sono buttato con la schiena sulla levi. Con la schiena. Sono stato là un attimo perché col fresco mi sembrava di respirare. No. E infatti no. dopo sono andato là pensando che la baracca era aperta e invece era chiusa perché alle 7 andavano tutti al lavoro, chiudevano e aprivano alle 7 di sera. Io sono stato tutto il giorno sotto alle le là che veniva giù con la neve fila, un freddo e ogni tanto mi si muoveva un po' se no Sennò mi si congelava e io infatti sono stato fino a quando che sono venuti, che hanno aperto e sono andato dentro io sono andato dentro e mi sono messo vicino al muro dentro da noi c'era un ragazzo russo, io l'ho saputo dopo de Cose, perché loro c'erano gente che parlava un po' l'italiano e allora mi ha detto, detto ma chi è quel ragazzo russo? no, e mi ha detto beh, beh, quel ragazzo è un russo maestro, assino, ah, sì, lavora, lì dove ci sono le, eh, le cucine dei le cose di, di, di questi qua, eh, sì, de, de, deve essere un oh, motivo mia e infatti, lui, questo qua, che io non ho mai parlato, ho mai detto, cioè, che l'ho detto a Francesca, mi ha detto così, cioè, non lo facevo sapere. E infatti, la no, vedo tutte le sere che mi alle sette. Alle sette lui entrava, dopo i veri momenti che dovevo spegnere le luci. E infatti, di l'anno questo ragazzo, mi guarda, no, perché ero là così che non ne potevo più. E allora mi alza il vento, lo guardo, e mi ha detto, no, mi ha battuto la spalla, mi ha sorriso e mi ha fatto un segno. Perché chi parlava, chi cap capiva, allora ha fatto un segno come dire: Ci penso io per te, no? E io ho capito, ho detto: Ma cosa vuol dire che mi ha fatto un segno così? E infatti, pensi che questo ragazzo mi ha salvato la vita, mi ha salvato la schiena. Lui, tutte le sere, disse: Come che lui, era sempre l'ultimo. Aveva perfino le chiavi per il mattino dal a fare il polizia e tutto prima che arrivassero loro questi gialliseri. No, lui era già là e allora gli lasciò le chiavi per pulire. Lui faceva gli dava piatti, faceva un po' di tutto. E allora questo ragazzo aveva la possibilità di fare quello che voleva fare. Lui prendeva un pantufolo di cotone, lo immergeva nelle. Eh, come si chiama? Dell'alcol, mm. che c'era l'alcol per, per pulire cose no, figa, e dopo la portava là la portava. nascosto perché nessuno lo guardava e veniva là e mi faceva eh, come eh, cioè, mi tamponava mi, mi, mi, mi, mi tutto e così mi seccava le cose e sentivo meglio. No? Per sei sere continuo che gli dicevo anche a tu: gli dicevo, Stai attento, sì. e lui mi sorrideva. No. dopo sei sere che ha fatto io non l'ho più visto e cominciavo già a stare bene cominciavo a cercarmi e, e cose veramente se non era lui io noi in cacrena tutto il corpo perché eh, ormai eh, era quasi alla fine ma insomma guardi io tra una cosa e l'altra eh, mi sono salvato perché un po' anche il perché? Il perché lo dicevo sempre, come quando ci hanno messo uh, la seconda volta che volevano uccidersi, che, che ho detto, Signore, no, tu sei il padrone di tu Quando sono andato alla messa, è stato, era il giorno di, di, il giorno di Natale. Sono andato a sentire la messa perché c'erano anche i parroci, i preti che facevano le renate italiane no, e facevano la messa. Sono andato a sentire la messa di Natale no, e eh, c'era un pranzo speciale, perché ho una patata alla calda che l'ho mandata. Io ho detto, rifiuta tutto ma voglio sentire la messa. E infatti sono andato, sono andato l'anno, mi sembrava, quando sono entrato e sentivo quel canti di Natale, mi sembrava proprio diciamo, piangevo, tendo della commozione che mi sembrava la seconda casa infatti ho sentito che dopo vado fuori c'era il comandante che mi ha detto dove sei stato? Se è stata la messa? ho detto sì, ho detto adesso ti sei divertito sentire la messa? mi diverto io sentirete come la farà? mi ha messo dentro un bunker pensino era come una botte di ferro che era alta circa un metro o qualche cosa poter camminare e non tanto larga, nudo, solo, no, con, con, solo con, la, con, chiama, con la giacchettina e questa giacchettina la mettevo no, sotto per non sentirmi magari riferirmi eh, eh, anche a qualcosa, sugli reni, cioè, pensate, dentro 5 ore con nulla dentro con un freddo che sarà stato 3 gradi, no? pensate voi, io ho sofferto le pene dell'inferno naturale, non potete immaginare, e queste non sono cose che dico perché ho sentito, ho, ho visto film, queste sono cose che io non le ho sopportate, io le ho sofferte, vedete no, e quindi bisogna essere anche competenti di dire ma se l'ha fatto se dice questo perché veramente l'ha fatto dopo è stato anche no, che io, eh, diciamo è stato il momento che dopo sono venuti anche gli americani ma prima che venivano gli americani ne abbiamo sofferto mi vedevano questi, questi disgraziati degli italiani quando pioveva no, venivano in giro con i cani, e anche no, le, le, una volta mi ha fatto levare quella, solo con la giacca che avevo su col freddo quando pioveva per pulire gli stivali. No, facevo di tutto per far che per, cioè, morire prima del tempo e allora è stato che gli ultimi mesi no, una mattina Viene detto un sott'ufficiale e mi dice no, uno, due, tre, da contatto 15 o 20 voi siete come se siete un soldo del comando. Oddio, anche questo, ho detto, ma cos'è questo soldo del comando? Io non sapevo niente. No, e infatti mi detto detto, da domani no, dovete lavorare i fondi crematori. Oh mamma mia, so che là si sta molto male perché Respiravi tutti quegli odori della carne, la carne che andava male, non carne di bestia, carne umana, no. E allora dovevi per forza metterli sulle gratte e dopo alzarli e mandarli dentro, poverini, no. E ogni volta che lo facevi ti piaceva il cuore, ma ad ogni modo eh, tu dovevi farlo. E allora la prima sono cominciato alle 7 a andare, guardavo da cosa che andavo a prenderli, no, sembrava che c'era qualcuno che si muoveva ancora, ma ormai eh, erano tutti morti. E infatti una volta era là con il vicino a fare esperto, perché doveva arrivare Hitler, invece Hitler è, andato, è arrivato, sì l'ho visto. Ma è andato a Monaco, è andato per i suoi fatti e invece credo che andavano là a visitare se c'era della gente così. Allora abbiamo bruciato io, quel francese che c'era, no, circa 150 persone in poco tempo. Al mattino abbiamo dovuto pulire tutto, le ossa e tutto, perché c'era un posto che si buttava tutto dentro la, le ossa e tutto, no. ma guarda, Ero uno strazio. Ogni volta che c'era qualcosa, no, io dicevo sempre Signore, aiutami. Te. Quando sono andato a vedere la messa, gli ho detto io sono venuto e voglio, Signore, che mi fai questa grazia, fammela e sarò riconoscente. No. E io ho detto, vorrei che venessero ancora i miei genitori. Era a quasi tre anni o quattro che non sapevo più niente, no, ma le ho detto col cuore e infatti no, in un modo o nell'altro sono riuscito a venire a casa. Mi hanno portato a casa loro, gli americani, perché sono arrivati dentro, che combattevano ancora, perché c'erano quelli eh, dell'SS, no, quei ragazzotti che c'erano dentro, non volevano arrendersi. Allora gli americani con il megafono dicevano arrenditemi, altrimenti dobbiamo fare combattere. No. E dopo si è detto uccisi. Mm. E infatti no, li hanno uccisi tutti. No, piuttosto che arrendersi, no, mm. sono tutti sono... morti, ragazzi giovani. E erano tutti, eh, come si chiama, eh, tutta gente dell'Ireana. No. E infatti l'hanno, no. io ho detto... Ma questi qua sono potevano scappare a casa bellissimo, e invece no. E allora sono venuto con il carro armato: so che hanno, acceso, hanno aperto la torretta, è venuto giù un americano, con, aveva un zainetto tra colla. È venuto là e mi ha detto che se ero francese, ho detto l'aio. No, mi ha detto eh, italiano? Sì, vedi? Mi ha dato questo: cena di tutto, cioccolata sigarette, io non fumavo no? e allora le sigarette sigarette alle altre erano tutti contenti e io no? mi ha detto però mangiare mangiare po poco, poco, volta. poco mi ha detto. e invece là, quando sono arrivati gli americani eh, c'è diciamo, oh, a buffalo perché erano fame tutti eh, però... e, si, e morivano morivano perché il destino scoppiava perché ormai era diventato come una piccola cartellina, un po' di roba di più, e scoppiava. e, e In quel momento hai capito che ti saresti salvato? No, allora, in, in quel momento quando ah. eh, l'ufficiale cioè, era intanto un po' d'acqua sì, o... sì. così poi ci racconti. Allora sono entrati gli americani, allora l'hanno preso le palacche, una di quelle la più, diciamo, più belle, hanno fatto come una, un ospedale, come l'hanno, tutti quelli che forse potevano guarire, li hanno messi tutti, allora ha come, c'erano allora diciamo, veramente... Si poteva dire che era un piccolo ospedale, ecco, che mi hanno messo anch'io, che mi ha tirato su prima di andare via. E allora l'ufficiale ha detto, ma tu non sei di Varese? Eh, sì, ma è esatto che sono cinque giorni che aspettano lì. Aspetta eh, che, è andato dentro, è fatto, ha telefonato a Varese gli ha detto guardate che qua c'è un vostro paesano che dovrebbe venire a casa che è stanco di stare qua e quindi cercate di portarlo via possibile. No. E infatti va di fra 5 giorni qualcuno verrà, viene che noi intanto lo mettiamo a posto un po' no. cioè più capace di stare in piedi quanto quanto pesavi? quanto pesavi? 86 kg no, quando, quando mi ha preso, sì, quando, quando ho... sono andato a casa c'era mio zio che mi ha detto no, con mio padre, e mi ha detto guarda che ti peso. Pesavo 2 kg 300 grammi. No. Quindi l'ho portato a casa solo che le ossa e dopo piano piano ci sono fatto la carne. Ma il fatto è che, che io dico la verità, quando che mi ha detto così, che mi ha detto, guarda mi ha detto che non ci hanno messo per venire ho detto porca miseria, o, è possibile che non ci hanno messo per venire a prenderci c'era un altro allora eh, il comandante ha detto ma aspettiamo fino a domani se non vengono no, c'era un tedesco un tedesco che è andato con gli americani anche eh, se sì. è, è andato perché eh, ha visto che ormai eh, non c'era più, non più, più niente, niente da fare con, con i tre E allora no, è andato e gli ha detto: eh, Tu no, perché conosci la strada?. Allora gli ha detto: Sì, sì, conosco la strada. Eh, no, io, no. Che er, io e uno di RO, perché vicino a Milano. Allora ha detto: Andate, che vai? No, sulla camionetta c'è uno di qua mm? e uno di là e mi ha portato no, e, e, e ho detto, ha detto tu sei, eh, ti intendi un po' sì ha detto ho fatto un po' di infermiere, di infermiere. allora vai eh, al mattino mi ha caricato tutti e due e ci ha portato fino a Viano e, e quel poveretto là perché siamo andati alla stazione centrale che c'era il posteggio per quelli che entravano dai campi di eh, o anche, come si chiama, gente che è militare, eh, che anche a Revisi, tutti, sì. e là ci davano qualcosa da mangiare, anche la notte di dormire. E io non potevo camminare perché avevo le, le fasciato le, le ginocchia che mi ha fasciato, perché er, avevo tutto rotto che non camminavo più, no? mi qua camminare con le ginocchia, ormai non avevo più le forze. E allora lui mi portò in spalla, mi prendeva in spalla e poi mi e mi portava giù perché era a basso no, sotto la stazione, c'era un posto che, che dava da mangiare, da bere. E sono è stato là vicino a me, a dormito, al mattino. Mi ha ma detto, ehi, ehi, ehi, in Italia? Mi ecco? ha detto, mi ha andiamo! Io mi ha caricato di nuovo, mi ha portato a Calarate, a Calarate è il colpo con le e la, la soldata alla stazione c'era mio padre e mio zio che mi abbiamo portato a casa e penso che in quei ultimi giorni mi hanno chiesto ancora di andare a lavorare in una fattoria là vicino, quindi ormai eh, si è avanzato soltanto quei pochi che c'erano dentro e la, quella guardia era sempre là con lo scarto, con il fucile, là, con il mitra. E allora io sono andato là, no, ho detto, vado a chi insieme, perché ho detto là, in una fatteria se ti davano una patata calda, anche qualche uova, basta nascondere i voci. voci sottoterra, che non vedessero, se no, non uccideranno il padrone come tutta la gente e allora no, ho detto eh, infatti loro rischiavano anche loro ma per, te, per darti un po' di vita facendo così erano te, tedeschi no? e dopo ti do qualche pezzo di pane e infatti Enrico, infatti ci, ci racconti la storia del pezzo di pane? Sì, adesso, eh, no, eh, eh, vai, vai. adesso e allora io no, no, cioè, avevo ancora Potevo andare, lo straccinando un po' eh, i piedi, allora questo qua mi ha detto, del eh, camminare, ho detto io che sono ammalato, no? e allora mi eh, ha eh, lasciato andare e ho detto, quando, ho fatto neanche 10 ne, ne, metri di, di strada, c'era la, la strada che andava alla fattoria, era una strada comune, e, Passava che la gente comune tedesca, no? allora e, e da una parte è l'unico fuori da un sentiero, una donna anziana, avrà oltre 85 anni, no? vestita di nero, con polare in testa, una paesana proprio tedesca. No? E allora si è messa sul cer, c'era un piccolo diciamo, camminamento a fianco e camminava là. E io l'avevo avevo qua, come da qua e e guardavo questa donna ogni tanto mi sorrideva e mi sembrava di vedere mia mamma. e ho detto, ma chissà cosa vuole sta figlia, questa donna. E già poi è stato un certo momento che mi ha guardato, mi ha sorriso e mi ha detto, francese? No, non sono francese. Ma italiano? Glielo ha detto, italiano. ha detto, brut, che aveva il pane. Ho detto, mamma mia, se lei mi fece, se mi fa il padre, la guardia che c'è dietro no, non vuole, non voleva andarci la roba. E allora mi spara, sono qua vicino e faccio che mi prenda il cappello. No? Adesso che, che, che sono gli ultimi giorni. E infatti, no, io ho detto: No, no. E lei, lei ha detto: È eh, un come dire, non lo vuoi che poi pollo da mangiare? Ha detto no e io le ho fatto segno che c'era la guardia e lei ha scordato le spalle come vuole che dice non mi interessa e allora io ho detto vabbè, infatti che stavo che io l'ho preso questo pane di nascosto l'ho messo sotto al berrettino poi l'ho messo in testa ma si capisce che quello là ha preso qualche movimento no, io ho sentito quella rapica di mitra e ho sentito il poverete vicino ai piedi che, che sono Proprio, ho detto, mamma mia, no, era, guardo così, non vedo più la donna. L'ho vista che era giù. No, C'era un po' di disinvolto in di strada. L'ho uccisa. uccisa. Una sua connazionale di 80 passare. Cosa aveva fatto per aiutare una persona che ormai no. E io, dico la verità, se stavo ancora sei giorni, non tornavo più neanche in Italia. E infatti, io, dico la verità sono andato alla fattoria, non ho mangiato niente, non mi sentivo, mi sentivo che se mangiavo un pezzo di pane mi sentivo di mangiare un pezzo di cuore e allora ho detto no, questo pane lo tengo e l'ho tenuto fino a quando l'ho portato a casa. Mi ricordo che c'era mio zio, là, il mio padre, e quando che sono andato, eh, che sono andato dentro, dentro il cortile perché eravamo in 5 famiglie dentro là che sono andato dentro era là su, sulla porta e io quando l'ho vista lei non mi ha conosciuto bene e io quasi quasi ho conosciuto lei che era diventata magra piuttosto facevo cioè un po' cadente, cioè, era già un po' anziana e infatti io ho detto mamma guarda che sono tornato sai Dio mi ha dato la forza di resistere e ho detto, fammi vedere ancora mio padre e mia madre, e questo me l'ha consentito. No. E lei mi disse cosa dici? Ma tu non sei mica mio figlio. Mamma mia, quando ho sentito così, dico la verità, guardi, mi è venuto un colpo al cuore. Ho detto, io, con la verità non sono stato capace di trattenere le lacrime, perché ho detto, mia mamma non mi conosce, ma come sono messo, cioè, eh, questo è fatto, cioè avevo la barba, l'ho no, non, non ho fatto la barba di niente, posso andare a casa, i capelli, lunghi sì, fino sì. a qua, no, certamente non mi conosceva, lei poi mi vedeva come sono sì, partito, e allora mio padre l'ha preso per un braccio, e gai, vieni, ti, te lo, ti porto, un questo è tuo figlio, ha detto, non guardare che cos'è, com'è, perché ha sofferto, ha vissuto delle, delle giorni di, che non sapeva neanche se poteva resistere. E ecco che cos'è. Io le ho detto, mamma, guarda, per sicurarti ti dico una cosa, che sono io. Ti ricordi che quando che sono venuto qua a casa 48 ore, che dovevo partire per la Russia e tu mi hai dato un paio di guanti che hai fatto te, e che gli hai detto prendi figliolo mio perché questi ti faranno molto comodo perché la fai molto freddo ti ricordi questo? allora gli è venuto no, in sé allora beh, ha cominciato a piangere ha detto, no, guarda come ti ha conciato io certamente non ti conoscevo più no. allora ci siamo abbracciati e tutto e dopo gli ho detto mamma, ti devo dire una cosa con la buona donna ha lasciato la vita con la donna di una certa età perché aveva dato questo pezzo di pane. E io l'ho tenuto, non l'ho mai mangiato, per dirti che i tedeschi se volevano ti davano qualcosa. Ma era la gente che ti uccideva per questo, per dare un po' di vita, diciamo. E lei ha detto, dammelo, devo andare in chiesa e lo faccio come dono a Dio. Queste sono le ultime parole che io ho sentito da mia mamma. Vedi? E allora è stata tutta un'altra cosa. Dopo la gente là, la mamma veniva là, chi portava la galilea, chi coliglio, chi <ride> coliglio, tutta questa roba. <ride> Pagina 104, che è il messaggio che Enrico lascia proprio, oltre alla sua testimonianza, lascia a tutte le persone e a tutta la gente. Grazie, Elena. Grazie a te. Le ferite nel corpo e nell'anima. Da ragazzo suonavo la fisarmonica. Avevo imparato così spontaneamente, senza saper leggere la musica ora l'ho passata a Rodolfo mio figlio più giovane insieme alla divisa americana con cui i liberatori mi avevano vestito per riportarmi a casa da anni ormai le mie mani sono deformate il medio della destra non lo muovo più per le bastonate il congelamento e le percosse hanno ancora oggi loro strascichi fatico a mettere le scarpe e ho continui dolori alle gambe e alla schiena quelle sofferenze non mi hanno mai abbandonato come pure la paura che mi possa succedere di nuovo qualcosa. Sono stato perseguitato per anni dagli incubi, finché si sono fatti sempre più rari. Sognavo che mi picchiavano o che un morto, mentre stavo per scaricarlo dentro il forno, si risvegliava e mi implorava di salvarlo. Mia moglie mi svegliava chiedendomi perché gridassi cose senza senso, come lasciami stare, o non vedi che le ossa si muovono ancora, o basta. Mi tormentava anche il ricordo di certi suoni, come il terribile rumore dei nervi umani che scricchiolavano tra le fiamme. Da ragazzo ero spensierato, ma dopo essere sceso nell'inferno, la sofferenza finisce che te la porti dentro. Sette mesi a Dachau sono stati per me come trent'anni di vita. Però, se mi mettessero davanti qualcuna di quelle SS, qualcuno dei miei aguzzini, non proverei desiderio di vendetta. So che non agivano con la loro testa e ho imbottito delle idee di quel pazzo di Hitler. Ho 90 anni ormai. Adesso ci <ride> non ho più voglia di servare rancore. Ogni tanto accendo la mia tastiera, faccio partire una base di batteria e comincio a suonare. La musica si sovrappone all'immagine di morte e dolore che rivivo nella memoria, rubando la scena all'orrore. È difficile convivere con questi ricordi, ma devo farlo perché voglio resistere. Eppure sento che se mi dovessi affrontare, che se mai dovesse affrontare una nuova dacau preferirei morire. Sì, meglio la morte. Spero che una cosa simile non accada mai più. Lo spero per tutta l'umanità. qui in questa sera per le sue parole limpide e ferme per la sua preziosa testimonianza scolpita nella sua personale esistenza alla quale ci accostiamo con commozione turbamento e dolorosa partecipazione ricordare e far ricordare è una causa comune che interpella la responsabilità civica e umana di ciascuno di noi. La memoria, che grazie alle tue parole Enrico, celebriamo questa sera, è un sentimento civile, una passione autentica per tutto ciò che concerne la consapevolezza dell'importanza della democrazia e l'affermazione coraggiosa e intransigente del rispetto della dignità umana. Valori e principi che desideriamo porre a fondamento del nostro vivere civile, ai quali l'accorato racconto del nostro concittadino impone di assicurare continuità, perché il ricordo e l'esempio non vengano cancellati dalla fuga del tempo o, peggio, dall'indifferenza delle coscienze. Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità, forse, non meritiamo di esistere, scriveva José Saramago, premio Nobel per la letteratura. Caro Enrico, questa sera hai costruito un ponte tra le generazioni. Noi tutti, tuoi concittadini, specialmente noi giovani, raccogliamo la tua luminosa eredità e ne diventiamo garantendole il nostro indefesso impegno non solo a venti testimoni, ma anche monumenti viventi, affinché essa risplenda e guidi i passi della nostra comunità per sempre. Grazie. Viva la liberazione, viva Pagnano, viva Enrico. Grazie. raccomò naturalmente anche a tutti i tuoi amici giovani per queste parole che hanno, hanno un significato, una profondità, soprattutto quando hai detto per non dimenticare. Sapere che sarà portato avanti questa memoria da voi, credimi, è una cosa straordinaria. Grazie, grazie di cuore.